Eh, secondo me sì Comunque eh, È roba, do, roba di qu Quando si era giovane Insomma e Quindi C'hanno poco da rosicare Sti stronzi cioè. Vi sta sul cazzo il gonz Perché è arrivato Sei anni fa a parlare di horror E voi invece parlate di horror da 30 20, 10 da quanto cazzo è, a me non me ne frega un cazzo, cioè non esiste una timeline del quando posso entrare a parlare di horror, cioè se, voi, se uno ha un, copri, un copriletto di questo tipo può parlare di horror quando vuole, perché questo è, lascia passare per l'horror, è talmente brutto che permette a chiunque di parlare di horror, voi ve lo prendete, potete comprarlo in qualsiasi negozio horror di copriletti. Voi ve lo comprate e da quel giorno in poi è il vostro lascia passare per parlare di horror. Non so se me lo sono spiegato. Io voglio un'altra canzone, vedi? No, de devo sistemare sta faccenda della musica. Vedrete che farò una cosa. Se vuoi ci sono per il trailer. Dai, allora ragazzi, guardiamo velocemente il trailer insieme. Poi stasera faccio uscire l'articolo tra poco lo pubblico con le informazioni riguardo al nuovo film di alberto bogo se vi ricordate alberto bogo è anche venuto al raduno di non aprite questo blog è un, un amico un ragazzo simpatico ragazzo insomma vecchio come me un po più giovane di me mi sa eh, comunque eh, è un regista che ha un grande senso dell'umorismo i suoi film sono entrambi dei film horror comici eh, Bah, io con, con Terror Take, Take Way mi sono sbellicato dalle risate. In questo nuovo film, Calendar Killer, c'è da ridere anche lì. Secondo me si percepisce. Intanto metto in pausa la musica, passo alla modalità. E ancora qua è rimasto così. Cazzo di Buddha, ragazzi, che nervoso! Che nervoso raga. Tic tic Scusate, sistema. Che palle, ste cose. Sono proprio da gonzo, ste cose. Allora, tiri di di di Dov'è che è media trailer? Vediamo se andiamo a beccare. Dov'è il media trailer? Calendar killer pronti? Partenza. Queste riprese sono bellissime, chiaramente sono fatte amici. col drone. In questo calendario ce n'è per tutti i gusti. Un calendario con altre donne famose? Perché no? Qualche volta anche i soldati portano le giarrettiere. Mostrare il mio corpo per beneficenza. Beh, conoscete un, un motivo di migliore per farlo. Sono così contenta di far parte delle fantastiche 12. Un aguro del sesso libero in questo calendario ci vuole. Ma certo che c'è di mezzo la vanità, ma almeno non è vana. Molto, mi piacciono le grafiche, mi piace come è montato il trailer. E qua vabbè, qua c'è una ragazzi nona ragazzi, che, che, che, che.. si può dire di no a questo film? Eh? Allora, sa molto di... Allora, raga, mo... io non sentivo l'audio, per cui mi sono perso anche un po' il mood della cosa. Devo sistemare anche questa faccenda qua dell'audio. È ambientato a Milano, sì, almeno. Il trailer è ambientato a Milano. Non so se parte del film è ambientato a Milano o... Grande Dante, non so se parte del film è ambientato a Milano o solo alcune parti del film comunque questo trailer chiaramente mostra Milano eh, città metropolitana molto grande molto una delle città italiane un po' più eh, insomma in stile non so come caso dirlo comunque eh, non perché non voglio essere neanche offensivo nei confronti degli altri posti no? insomma si sa Milano le, le, le la Gran, la Gran Milan, Comunque ehm, Mi ricordo un po' le riprese Che ci sono nel, nel, Talento del Calabro, nel Talento del Calabrone Era quel film lì che Sinceramente non mi è piaciuto molto Con il Castellitto Non mi è piaciuto molto ma il regista mh, Secondo me è un buon regista eh, Però c'erano delle cose che non funzionavano Principalmente Nella recitazione Che era secondo me veramente cioè, mh, facile da criticare in quel caso. Eh, anzi, invece nei in prodotti più indipendenti si trovano con situazioni molto meno, insomma, persone un po' più capaci e, e non è che sono messe lì a, a caso, ecco, invece purtroppo in certe produzioni mh, non ci sono ecco questi ragionamenti. Eh, è ambientato a Milano alla grande e si vede già lo stile di Bogo l'ironia, il tipo di montaggio allora c'è da dire che qua Bogo si è, si è portato diciamo come collaboratore come, passando, come collaboratore eh, Brace Bel Tempo penso si dica Brace Brace, brace Bel Tempo eh, che è un direttore della fotografia, regista, che, che è, molto, è molto bravo tecnicamente, io non, adesso non ricordo bene che cosa ha fatto, però ho visto delle robe, cioè tecnicamente è molto bravo, quindi quando uno è bravo e si porta, eh, Carpenter House, ecco esatto, l'ho anche recensito, vedi quanto sono rimambito, eh, il film, film sboccato e divertente da Home Movies eh, Carpenter House eh, comunque insomma però eh, Carpenter House è molto eh, splatter, ru, sporco rudimentale eh, poi ci sono mi sembra delle inquadrature delle scene che richiamano molto il cinema delle non aprite quella porta la classica inquadratura mi sembra della... Dal, un po' dal basso della chiappa della donna che cammina Cioè queste classiche inquadrature da, da non aprite quella porta alla fine del Texas Chainsaw Massacre e, Quindi questa unione di persone capaci Porta un po' più di qualità Quindi forse può darsi che questo calendar killer Faccia un, un salto di qualità Cioè è probabile, è probabile che faccia un salto di qualità Anche in termini di fotografia perché poi, diciamolo, io ne ho parlato tanto bene di Terror Takeaway, però qualche difetto c'è eh, in alcune parti, non in tutte. Alcune sono anche, hanno anche una bella fotografia, però secondo me la fotografia è, forse era una delle cose eh, che in alcuni punti era un po' più... Eh, insomma aveva bisogno di, di essere fatta un po' meglio mentre invece Terror Away ha degli attori molto bravi molto divertenti molto eh, adatti alla parte e spero che anche questo, questo film Calendar Killer sia un po' così mi sembra proprio che insomma ci siano dei bei personaggioni eh. quindi poi vabbè poco fa ridere ragazzi io lo dico cioè non so se farà ridere ancora. Ma per me fa ridere, cioè sa scrivere dei dialoghi, delle battute estremamente fighe. E anche l'intera storia è molto simpatica. Cioè, Terror Take Away è proprio. Se ci pensi, l'idea di base è una cazzata galattica. Cioè, dici: Ma che è sta stronzata? Ma è scritta bene. Cioè, è, è fatta in modo che ti sembra quasi credibile tutta sta faccenda, eh e quindi ed è tutta insomma si incastra bene il finale è un delirio quindi calendar killer vedremo dai poi Bogo ha un altro progetto in ballo poi vabbè se volete leggere di più più tardi pubblicherò un articolo su questo blog. se volete leggere di più sappiate che ha un altro progetto che è un po' in stato meno avanzato di calendar killer eh, che riguarda eh, il lockdown, cioè la sua, il suo modo di rappresentare e esprimere questo periodo di lockdown che tutti abbiamo vissuto. Lui ci ha fatto un film ed è giusto così, perché usciranno tanti film sul lockdown, sul eh, covid, sulle pandemie, sulle mascherine, su... Eh, la perdita delle relazioni sociali, cioè, uscirà tanta di questa roba, e questa è la dimostrazione. Non è, non è non dobbiamo fare oh, ma che palle adesso tutti fin così. No, è normale, noi dobbiamo essere felici perché questo significa che, che questo è solo la dimostrazione che il mondo è che il mondo dell'arte, il mondo del cinema, è, è, è un mondo che esprime proprio quelli che sono i sentimenti, le emozioni del genere umano. Quindi eh, viviamo una grande pandemia che ha colpito in svariati modi l'intero pianeta e tutti sentiamo il bisogno di in qualche maniera di parlarne e di esorcizzare, o, di esorcizzare o di approfondire le tematiche in modo serio o non serio io provo grande rispetto per la comicità per la comicità anche la, quella black comedy non so come dire, quella cattiva quella. non so se si dice black comedy o oh come si dice, la comicità, quella scorretta che eh, chiama colpire come un pugno in faccia no? io rispetto tutti perché sono tutte forme di nostre forme per esorcizzare la paura e, e tante altre emozioni che un po' ci disturbano quando viviamo con gli altri no? quindi giusto che Bogo abbia fatto un film sul lockdown non vedo l'ora di vedere anche quello anche se probabilmente quello è insomma è più spostato in là, però cazzo che, che gran coraggio, insomma, buttarsi su due progetti contemporaneamente mh, significa proprio non voler perdere tempo, insomma, uno, uno dietro l'altro tra l'altro mi sembra che, ehm, sì, Terror Tech Way, sta uscendo negli Stati Uniti in, in un video, non vi so dire adesso a memoria perché etichetta, addirittura doppiato in inglese, quindi stia, con un altro titolo, chiaramente Nell'articolo è scritto tutto, comunque è, è molto apprezzato, cioè i prodotti italiani sono molto apprezzati al, all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, c'è cioè, cioè, amore per, per ciò che è italiano o comunque europeo, c'è una categoria di, di persone, di fan dell'horror del cinema di genere che, che aspetta che escano prodotti italiani, la troma non, non a caso ha preso dei film italiani come Dolcezza Extrema come Extreme Jukebox sempre di Bogo e li ha eh, distribuiti poi è pieno di belle ragazze infatti eh, arriverà Man in the Dark 2 ad agosto Man in the Dark ah Man in the Dark è molto carino quel film lì, tra l'altro il regista non è, non è per niente male è un, è un ottimo regista. Man in the Dark è quello del cieco che i tizi vanno dentro casa perché gli devono fregare qualcosa, non mi ricordo che cosa. Se qualcosa in particolare, o semplicemente i soldi. Lui è una specie di, di reduce del Vietnam, insomma, un, uno tostissimo che seppur cieco è un po' una versione di Furia, Furia cieca con Rudger Hauer, però in versione horror-thriller. E gli fa un culo come un paiolo a questi poveracci Vabbè, poi non vi dico come va avanti Perché sarebbe spoiler Comunque eh, Niente, calendar killer, oh, raga Cioè, guardatevelo Intanto scusatemi, mando un messaggio E niente, io continuo a battere il ferro finché caldo. Live a manetta. Ehm, certo, bisogna sempre trovare gli argomenti, ma farò l'abitudine. Insomma, oggi c'era questo, ma ce ne sono tanti di argomenti, come per esempio le live. Come dicevo prima, che ho fatto una live, l'ho dovuta interrompere, ero qua con, con Thomas e Sara. Farò eh, delle live: allora farò una live fantastica domenica non so se, se si era capito perché ha fatto uno spam bam proprio che è un pugno in faccia con il grande Alessio di Ore di Orrore e, e con ospiti Alessandro Bonetti di Midnight Factory responsabile edizione di Midnight Factory e Mattias Manzetti ormai è necubista conclamato e, e vaccinato che che ci farà nuovamente compagnia Saremo ospiti nel canale di Twitch di Ore di Orrore Quindi io vi invito a Non iscrivervi adesso al canale Twitch di Ore di Orrore Ma iscrivervi la sera della live Cioè iscrivervi inteso seguire In modo da far vedere anche che appunto eh, Venite anche da, dal mio canale Anzi se vi iscrivete poi vi, vi saluteremo e quindi sarà anche meglio se vi scrivete il giorno della, della live, puoi essere vaccinato in QB anche tu, sicuramente. Il vaccino, però, è meglio se tu eh, che tu non sappia che, di cosa è composto perché sennò non vorresti più fare il vaccino, così posso fare i in sicurezza esatto. E eh, altro scuppone. Sempre per chi appunto nonostante tutto faccio partire una live e mi viene qua a far compagnia a sentire che cazzo c'ho da dire quindi vi faccio questo, diciamo, questa rivelazione solo per voi che ho già fatto Thomas prima eh, la live che ci sarà dopo quella di Midnight Factory sarà una live speciale anche quella perché sarà una live in compagnia di ESA H, aka il El presidente Elprez noto rapper che ha fatto la storia del rap italiano insieme a suo fratello Tormento insieme agli OTR e tutte, insomma, tutte le altre realtà che in quel periodo un po' collaboravano e un po' anche si facevano la guerra no? io non sono proprio un grande esperto di rap eh, lo ascolto da poco e, e anche diciamo, la musica di Esa la conosco perché Esa comunque è stato in cima alle classifiche anche con i suoi pezzi eh, e quindi chi cazzo può non conoscerlo certo una, una capra ignorante <ride> però nel senso che comunque eh, se uno dice io ascolto il rap eh, che può essere anche quello di oggi però devi informarti su quello che è il rap del passato perché se, anche solo ascoltarlo per un po' non che ti, ti ci devi buttare a eh, capofitto, perché è comunque è giusto far così quando si sostiene di amare un genere musicale. Io quando ho iniziato a ascoltare musica punk hardcore sono andato a ritroso. Cioè ho iniziato ascoltando i clash, eh, che ne so i sì, vabbè cioè i voti di memoria. I, i joy division. E, il cure insomma tutta la musica un po' così eh, di quell'epoca poi fino alle robe anche più misfits eccetera eccetera. quindi uno deve andare a ritroso non è che può ascoltare l'ultima cosa che gli viene proposta se no è un povero di cerebrato la stessa cosa appunto se ascoltate rap andate, andate indietro a, a recuperare le cose che sono state fatte perché alcune spaccano il culo come appunto spaccano il culo anche le cose di oggi, però senza quelle di, del passato, quelle di oggi non ci sarebbero, o non sarebbero così. Quindi live con ESA, però eh, sarà una live, un, uno per parlare insieme a lui di horror, non che lui sia un esperto di horror, però siccome io ho un canale horror, allora io lo costringerò intanto a dirmi quelli che sono i suoi gusti. Perché anche lui riguarda gli horror e li conosce chiaramente, non so qual è il suo livello di conoscenza, ma a qualsiasi livello è dignitoso e, rispe e rispettato perché nessuno è obbligato a sapere eh, tutto. Di tutto, eh, come ovvio che sia, di musica Esa ne, ne saprà a palate e io no. Quindi eh, parleremo di, di quello che è per lui l'horror, quali sono i suoi gusti preferiti. Penso che sia anche una cosa curiosa per chi lo conosce come rapper, cantante, musicista, artista parleremo, anche vediamo un po' di musica rap, horror e lì magari sarà lui a aiutarmi a dirmi quali sono i... però non, non penso che li ascolteremo perché poi ci sono i problemi del copyright eh. e poi parleremo di un altro evento in cui lui è coinvolto quindi è, na è nata anche un po' anche insieme a questa cosa qua un evento in cui è coinvolto che ha a che fare col rap e col cinema e quindi sarà anche un modo per parlare anche di questo è una cosa figa secondo me mm. quindi dopo la live con Midnight Factory organizzerò una, una live con ESA l'incastrare i, i nostri orari non sarà facile per cui probabilmente Stabiliremo un giorno e di lì a pochi giorni faremo la live quindi non ci sarà una settimana di anticipo per sapere quando è, magari ci saranno due o tre giorni al massimo per fare un post dove posso dire: Guarda, sono con Issa, faccio sta roba. Tra l'altro, per farla, penso che utilizzerò la GoPro che mi ha regalato mia moglie. Che per il compleanno che faccio venerdì, venerdì, faccio il compleanno. Quindi Uh, se volete farmi gli auguri Venite pure eh, Fatemi gli auguri anche su, su tutti i social Anche su NQB dove cazzo vi pare uh, Faccio 45 anni ragazzi Ogni tanto faccio finta che la cosa non mi importi molto Ma in realtà mi importa Ehm <ride> No, più che altro perché io mi vedo così bello, così giovane Invece non sono giovane che io mi vedo male, devo avere anche la cataratta forse allora, allora mi vedo giovane, sfocato, non lo so Comunque, che cazzo volevo dire? Live con ESA e poi eh, sono entrato nell'ottica di, nell di fare tante altre live eh, magari in modo anche più serrato quindi almeno un ospite a settimana che però sono ospiti eh, ragazzi sono persone vere cioè ospiti veri come diceva quello del grande fratello non so di che edizione Veri. very, persone very. <ride> Cioè, nel senso un ospite per essere veri, deve essere qualcuno che ha qualcosa da dire con tutto il bene che si può, può volere agli altri influencer, agli altri creator e, e compagnia bella A me tutta sta pantomima del invitiamoci qua, invitiamoci là Perché così almeno tu t'accatti i miei follower e io mi accatto i tuoi follower eccetera A me sta cosa non piace Preferisco avere i miei 4 follower di merda e, e, e ringraziatemi pure che vi ho dato delle merde però portare qua E vi porterò qua Ve lo dico già Così magari qualcuno mi ruberà pure l'idea Ma perché non è la prima volta Continuano a rubarmi le idee Però me ne frego Perché ne ho talmente tante Che Cioè proprio Cioè proprio, proprio Mi vengono Mi vengono proprio idee dappertutto Mi escono proprio come la flatulenza E quindi Porterò persone nell'ambito del cinema non vi dico altro così non do troppe idee ecco l'ambito del cinema e parleremo del cinema dentro così lo cazzo, la gente lo impara sto cazzo di cinema ma perché per capire i film eh, ci sono svari, vari aspetti uno sicuramente è anche la cultura personale la, la propria, il proprio background la propria eh, soprattutto la propria apertura mentale l'altra cosa importante è capire come cazzo si fanno i film quanta fatica c'è dietro quali sono gli inconvenienti quali sono le difficoltà eccetera eccetera quindi parlando con i eh, tecnici magari persone addentro al cinema secondo me è figo soprattutto anche per chi vuole provare un po' a fare un piccolo cortometraggio un piccolo film pornografico uno snuff movie un eh, video di spionaggio industriale quanto sono bravo a dire cazzate proprio Io sono il re delle cazzate Anche perché sono cresciuto insieme ad amici Che dicono una marea di cazzate Quanto le... Cioè, stupide quanto le mie Quindi è sempre stata una grande battaglia A chi dice la cazzata più grossa E um, Ho tantissime altre cose Che stanno succedendo Per via del canale Del, del mio lavoro Perché... A quanto pare sono considerato bene e mi sono state chieste delle cose e sono felice che mi sia stato... Io sono sempre molto onorato, quindi non è... Sono tornati, sono tornati. Adesso poi chiudiamo, anche perché è ora di cena, immagino che qualcuno di voi abbia già il boccone in bocca. Eh, però non ve le posso dire queste piccole cose che mi sono state chieste, particolari, che riguardano sempre chiaramente, non aprite questo l'horror e il cinema però ho veramente tanta voglia di dirle ecco, chi le sa già, eh, mi spiace dirvelo è sempre il nostro, il nostro carissimo Patreon che ora non c'è, che lui, lui sa tutto perché è la regola che ho deciso di stabilire che il Patreon sa tutto quindi lui sa eh, tutti quelli che sono gli acquisti eccetera eccetera ecco, un'altra un novità e poi magari vi saluto l'avevo un po' accennato è che i prossimi video aggiornamento della collezione saranno in live io spero che la cosa vi possa piacere secondo me è molto più bello perché eh, ci sono dei fattori incredibili che accorciano la difficoltà di fare qualsiasi cosa uno eh, è che io posso prendere i film mi metto qua una pigna adesso io qua c'ho terror take away no ve lo faccio rivedere io mi metto qua una bella pigna volendo sì mi posso preparare anche degli appunti se ho delle cose da dire mi metto qua una pigna ve li apro non mi cadono più come le altre volte Ve li faccio vedere, e mi metto qua tranquillo, vedete? Stiamo qua, leggo, voi mi potete correggere se ho sbaglio, mi potete fare delle domande su ogni singola edizione. Cosa succede? Che io non devo più editare il video, nel senso che alla peggio devo scaricarlo da Twitch, tagliare l'inizio la fine se ci sono, caricarlo su YouTube e fregarmene, perché io adesso di YouTube me ne frego carico i video perché ci sono tanti iscritti là e forse qualcuno ancora va a vedere i video eh, però appunto farò sapere che, che sono qua con tutti questi video che farò quindi da ora in poi mi dispiace per chi è affezionato ecco se siete affezionati alle piattaforme sappiate che è una cosa che mi mortifica molto perché allora vuol dire che non siete affezionati a me come non a me come persona a me come progetto cioè per come faccio le cose, per come parlo di cinema, ma siete affezionati alla piattaforma. Quindi eh, allora andate a seguire un altro, insomma. Quindi se siete affezionati a come io faccio le cose, venite qua e non cagate un mucazzi. Scusate il mio finto napoletano che non è molto buono. Eh, quindi poi qui posso far vedere le robe e ho il computer davanti dove posso, alla peggio, se sto parlando con voi, guardare su IMDB un dato, una cosa, e possiamo chiarire tutti quelli che sono i dubbi. Io nel mentre non preoccuparti se non scrivo sempre perché me, ti sto ascoltando Cerco le novità da mettere qui in anteprima <ride> Comunque eh, interrompi le ricerche perché adesso sono le 8:05 Ed è arrivato il momento che io torni alla mia vita quotidiana con la mia famiglia Ho trovato eh, a futuro uscito il cinema di tre case se vuoi te le inoltro in anteprima per te No, allora ti chiedo Dante per cortesia di inoltrarle eh, sul gruppo che mi fa tantissimo piacere il gruppo Telegram e se vuoi anche il gruppo Facebook mi fa piacere che, che dai un contributo che, di cui possono beneficiare tutti come, come, come, fa, come fa per esempio anche Davide Perin che mi passa tante, tante delle offerte che io vi pubblico su, eh, sul gruppo Telegram offerte di, di film me le passa eh, Davide o anche altri di voi quindi eh, non sembra, perché mi sono magari anche dimenticato di citarlo Però eh, molte molte cose sono create dal gruppo, dalla community Quindi cercherò anch'io di farlo capire meglio eh, Niente ragazzi, farò, farò più live possibili fino a domenica E poi domenica andate, venite di là nel canale di Ore di Orrore e, e mettete il segui Se volete che la notifica compaia durante la live, dovete farlo durante la live. Poi chiaramente potete rimanere eh, follower di, di Ore di Orrore che fa tantissime live. Se, e se vi piace, insomma, seguirlo, insomma.